Lori e io in un mondo il segreto E avere la puzione per salvare il pianeta Volevano bloccarci, inseguirci e catturarci Capiamo dai andiamo ancora un po' e la prendiamo Ma corrono in dieci, accendi quello motore Arriva, non fai presto, non siamo ancora a posto Accelera ancora, dai che siamo al sicuro Ormai siamo alla base, resistenza, tieni duro